Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, benvenuti in un nuovo episodio della famosa, famigerata super richiesta carriera COP Co con l'ingegnere. Come vedete, l'intro è un po' diversa perché vi devo dire un paio di cosette, e cioè perché ci stanno mettendo così tanto a uscire gli episodi. Uno dei motivi lo diciamo nel video, e cioè la preparazione e le corse della CGT4. Comunque è un torneo che ci impegna, il tempo per allenarci, e questo va inserito insieme alla programmazione che già c'è stata su entrambi i canali. Quindi, fatto il tempo di disposizione è un po meno ma il vero problema è che f122 con tutta una serie di bug purtroppo lo rendono un pochino più pesante macchinoso e registrare una puntata è diventato molto molto pesante tra la ia che non si riesce a regolare perché in certe piste col nostro livello cioè il nostro livello è sempre 80 nella carriera in certe piste dominiamo e in certe piste non siamo nemmeno presentabili e questo per portare avanti una carriera è un bel problema specie in due poi i bug le disconnessioni le volte che la cpu bara perché ad esempio noi ci abbiamo avuto una marea di problemi nell'entrata ai box o nel fuori dai box e il drs che non funziona in continuazione e i problemi ai pit stop Insomma, tutta una serie di cose che invece la cpu non c'ha le cose un pochettino quando ti metti lì una serata e la cosa va molto molto molto per le lunghe diventa stressante e straziante ovviamente se non ci divertiamo noi non vi divertite manco voi quindi ci abbiamo avuto un pochettino dei rigetto per la carriera cop, ma in realtà comunque continueremo ovviamente a farla, dobbiamo finire la stagione e dobbiamo finire anche la prossima, solamente che ci deve avere un po' più di pazienza. In più in questo episodio è successo veramente di tutto, nel senso che eh, si sono andate perse alcune registrazioni Abbiamo pochi bit brandelli di informazione, difatti vedrete che in realtà della gara c'è ben poco perché, sia della parte delle qualifiche che delle prove libere che della gara in sé, la, eh, le registrazioni di mazze sono andate perse per tutta una serie di motivi. Non so se l'ha persa lui, l'ho persa io. Abbiamo perso tutte e due. Comunque, ho dovuto tirar su fuori una puntata nella maniera che potevo. Comunque, si sì, è venuta una puntata secondo me divertente. Ci stanno anche un sacco di eh, cose che non riguardano prettamente la pista. Quindi, secondo me, vi divertirete. Spero che con questa cosa, le tante domande riguardanti la carriera copp siano state eh, insomma che vi ho risposto calcolate che abbiamo già registrato la prossima puntata che uscirà sempre questa settimana sul canale di Max. Però, insomma, abbiate pazienza perché le puntate escono a noi comunque in generale dopo un po' di tempo che ci dimentichiamo quante rotture ci vogliono registrare una puntata e a montarla ci riviene la voglia. Come al solito, grazie per il supporto alla serie. Buonasera, ingegnere. Buonasera, avvocato. Siamo tornati <ride> su sto gioco. Non ci giochiamo da... Dalla vita <ride> Ho dovuto spolverare tutta l'alpina Che era completamente impolverata Dica perché non stiamo più giocando a Formula 1 Come una porta eh, Esatto ragazzi Qui abbiamo la CGT4 che ci, ci sta assorbendo E quindi eh, Su assetto corso competizione Una volta ogni due settimane Ogni due giovedì In diretta Twitch Show. Esatto multi live E poi pure i video sul canale Insomma un sacco di materiale Su assetto corso competizione Ci sarà da divertirsi. Mentre Perciò... invece non ci divertiremo oggi Perché Esatto crede, ma... Qui c'è da ricordarsi la situazione perché non mi ricordo proprio più come eravamo messi Sì, nemmeno io eh, Andiamo a vedere la classifica Allora, c'è cioè, primo Verstappen, abbiamo tutta una serie di persone che tanto a noi non ci interessano no? Arrivando dalle parti nostre c'è quinto Hamilton con 61 Russell a 53 che è sesto e poi c'è l'ingegnere ottavo No, c'è Alu... con... Ah sì, c'è Alonso Alonso è compagno di squadra Fa dissing Alonso, ho sortato. Netto. Vabbè, c'è pure Alonso. Ok, il primo stronzo che passava. Alonso, <ride> ci volevo bene dentro il box. Alonso, e vabbè, c'è Alonso e poi c'è l'ingegnere con l'Alfa Tauri a 35 punti. Poi Norris, eh, Ricciardo, il maledetto Tsunoda e poi ci sto io con i miei maledettissimi schifosi. 10 punti. Stasera finisce male, male. Io portato i Cerotti. Carcoli di perché. La, la CPU qui è insolitamente veloce. Io, però, vedo che ho degli aggiornamenti in canna invece. Batterie che mi parano utili. Solitamente servono. E poi c'è il flap dell'ala terziaria. Che mi pare sempre geografia. quando andavo a scuola, che c'era dei settori che non ho mai capito. Il, se... il settore terziario. <ride> Bello, che Baco è la pista dove io dico sempre che mi piace. Faccio mai punto manco che sbaglio. <ride> Vediamo se riusciamo a invertire questa tendenza. So, weekend di gara allora. Weekend di gara, andiamo a vedere questo meteo che ci riserva ma a Bagu non piove, cioè non piove mai, non hanno manco gli ombrelli a Bagu. Io ho detto questa storia. <ride> Nessuno. Vabbè, ma però questo vedi... la sua era avuta ragione. Praticamente i, i setup di Pizza Driver, sì. eh, bisogna prenderli e abbassare i freni. <ride> prenderli e mandai una mail di andar a fanculo. Non siamo manco tanto lenti, cioè nel senso io sto a 4 secondi e 6 dal primo. <ride> lì ha 3 secondi e mezzo ah. com'era lo spot del, sotto il covid catastrofico? e ricordiamoci ce la faremo forse avevamo troppa ala che era meglio dirlo prima che uscivamo dai Fox comunque visto che ora non poteva più toccarlo il setup no? però vabbè dai cioè, in questo momento stiamo dietro a Schumacher Latifi, non ho vorrei di ingegnere sei in settima <ride> posizione Ehi, se fossi fermato... diverso. Si fossi fermato sulla mia posizione, ma forse Cazzo, perché stanno a panna a occhiali per i oh. Guagno Joe è stato più lento di noi Vai, <ride> e poi? <ride> Dai con io, con Olè! Allora guarda non ho avuto Un acceleratore. Semmo che mi ha detto questo Va bene Non ho visto manco quant'è il distacco Da quelli tanti Cioè siamo a girare Veramente una settimana e mezza Più lenti eh, Solo tre secondi E eh, passa 3 secondi Porca vacca Ma sai che Il setup di pizza driver Non va bene Ingegner Botta stami la scia, Stronzo <ride> Stiamo passati Proprio le minacce Vaffanculo! Ecco Ma baffa! Avvocato? Eh! Si è spalmato? No! <ride> Ho parcheggiato dentro il castello proprio Però adesso lei mi passa facile La trappola quindi, cioè, sta solo a due decimi. Quindi, se sarà migliorato, quindi, quindi mi schianterò a muovere. La... Ma no, no, no, non restavo a tirare iella. Mi passa facile perché sei... sta riuscendo, anche qua. A few moments later, eh, a ecco. Questo è later, vedi che la seccia ha funzionato. Ma ti giuro, non, no, non gliel'ho tirata. Ingegner, no, no, ci sei riuscita. No. <ride> Non gli ottima, non sei uscito vabbè, e noi siamo mestamente diciannovesimo e ventesimo. Ma perché facciamo sta carriera? Poi, <ride> cioè, mi dica che, che, che senso ha, torta. ma no, non so perché è andata così. Cioè, è solo queste ultime due gare, però, Monaco era comprensibile. Que questo è, dif è difficile spiegarlo. Sono Vai. completamente scoglionato. Mannaggia vabbè. Allora. Ma ah, scusi, perché lei mi parte davanti comunque? Tutto il cambio funziona bene Perché ho cambiato gli, uh, i pezzi del motore meglio non, non, non è molto chiaro sto fatto Scusi computer, io, io stavo davanti comunque no? Non è utile sforzarsi troppo Questa sarà una gara tipo Ci vediamo un po' la cittadina di Bago. Oh, <ride> uh, ingegnere, che facciamo? Eh, stavo scaldando le gomme Capito, Un momenti mi scalla addosso le gomme ho preso il muro, però penso che mi sia via, è... non dovrebbe cambiare niente durante la Però Mi pare un buon viatico per la gara, dai. La vedo particolarmente sul pezzo, ingegnere. Eh. Una volta che parto bene, fa puh, avvocato. Senza poco, che cioè, non vuole fare prigionieri l'avvocato Sì, sì, non si guarda in faccia a nessuno, se buttiamo dentro Ma non dovevamo fare la gita gi di salute, avvocato Sì, ci ho, ho ripensato migliore partenza della storia dell'avvocato Vero è vero eh? Soprattutto c'ho la tifi dietro appiccicato con le gialle Non è mai bello Oddio, oddio, oddio, oddio E' calla Avocat, eh, eh, sono andato lungo anch'io la cosa la può rassicurare? Aspetti che mi sono ritirato io, aspetti Che un album proprio lì a tiro di schioppo Ho fatto solo lo schioppo <ride> Io non mi ricordo proprio che c'era nel, nel calendario dopo Baku Nel nostro calendario I santi <ride> Quelli si... <ride> Quelli penso che tiriamo pure a Baku Forse col senno di poi scegliere delle, delle scuderie un po' smorte ci ha penalizzato ancora di più, più. di più, sì. La miglior mossa che abbiamo mai fatto Sì. Vabbè abbiamo ancora un'altra stagione dove Esatto, così. nella prossima aspettatevi degli ingaggi illustri E non, di... e non aspettatevi Bagus, <ride> Quello sicuro Solo che se eliminiamo tutte quelle che in cui abbiamo fatto schifo Non ci siamo su tre piste A few moments later Ecco, ovviamente, ovviamente, chi cambia la traiettoria all'ultima e mi rompe l'ala della ptana della mamma ogni giorno Che si fa, si ria via? Eh sì, eh zero. È un culo però Tornando Tornando in il in cibo. Cibo. <ride> È mezzanotte e ancora devo partire Ma è uh, lo schermo nero, avvocato Non so lei Mi si inchiomade il gioco Non riesco a spegnere il Anche gioco Anche a chiuderlo One later. Tra l'ultima volta che fanno sul giro lo spero, avvocato, spero vivamente. Tu hai l'abitudine di inchiodare. Non inchiodare perché sbattiamo. Apri prima staccata più lunga e ci siamo un tuo muro. Cazzo, cazzo. Avvocato, mica ha verso l'ala? Si, sì, ho rotto l'ala, però vabbè, vado uguale, dai. Andiamo uguale, andiamo uguale. Tanto non cambia un cazzo, Max. qui. ci siamo arretti, abbiamo, abbiamo sventolato la bandiera. Questo magari cambia un po' di più mi scarico uno di quei cosi che ti mettono tipo sai i walkman è entrata dei musei le, le guide audio esatto le guide quelli famosi là che so l'OnyTunes ma no, quali sono i cartoni animati l'UniPlanet Lo, là come cazzo si chiama? comunque argomenti molto tecnici nel giro di ricognizione <ride> E poi mi sto accorgendo adesso, cioè ti, ti rendi conto delle cose che prima, cioè in velocità non ti rendi conto. Cioè, sulla, sulla curva a destra prima della, uh, del castello c'è ad angolo un negozio, <ride> che cioè, cosa ci venderanno? che al lupo ingegnere. quindi non ci faccio in golosire no, no no non ci facciamo per golosire lascio pure spazio eh. sono da bravi ragazzi T ho detto che sono infami ho visto una sgommadina si sì, si sì, si sì. ci ha lasciato una virgola per ricordarsi se stava a Boudic? Eh, per tenermi il segno Ok Io, io invece ho lasciato una sgommatina sul muro che... Avvocato, non ti facci così? No, no Ok, adesso è il momento, Ingegner, vada Dove? Ah, dico, vada ad attaccare quelli davanti Mi stavo spawnando sul muro Non <ride> l'ho visto Ah, vabbè eh, io la passo allora sta fetta ok una è entrata in box è buono sì. una è, box, è buono. Sì. Una passato, vedi che ha funzionato vedi qua con la destra <ride> non ti è vero ho visto cioè, però c'ha dei bandieri tipo americane ci faccia caso ma al prossimo giro Eh al prossimo giro sì. <ride> Ora vedo la bandiera. Guardi eh? Sì, si sì, guardo. No, è inglese, né è americana? Australia, che <ride> è Come Australia? Eh. Non era inglese, Inghilterra quella. Rai controlli meglio il prossimo giro, ingegner. Vedi se c'è trovo qualche altro negozio. <ride> ne curva a destra faccio proprio fatica, mamma mia. Ci ma andate in un momento. Non lo so, a me non mi ha detto niente questo. 5 va in box. Vado in box. Sì. Uno gli ho detto di cambiare l'ala. Cioè, non gli ho detto di non cambiarla. E, e, e difatti, ma la stanno a cambiare. Mannaggia. Ma non mi ha cambiate no. Andavo tanto bene senza. Sembra che ci sia ma stato ma un po' di passata. Ma adesso sono passata. Sono Ecco, sembra che ci sta un problema col fissaggio dell'ala anteriore. Cioè, già ci hanno messo. Eh. Eh, sì, proprio ci mancava un meccanico, mi bucava una ruota apposta la strategia di gas ok, ho visto pure un hotel <ride> <ride> e poi qua, sono tutte un po' come quando va al discount la boutique di nome boutique l'hotel di nome hotel <ride> la marca hotel <ride> <ride> <ride> i porticati di Bacu comunque porticati di Bacu porti pure romantici come cosa, dai hanno ispirato tante canzoni d'amore dei baguensi, come si chiameranno? I baguani, i baguisti, che ne so, come si chiamano quelli che abitano a Bagu? Ah, oh, Ingegner! porca puttana! Dai, lo lui! Stiamo per fare una fusione! Sarebbe stato... La chiusura ideale di sta gara! Sì! Questo ovviamente è un crossover tra Formula 1 e turisti per caso C'è tutto un gran casino, un gran spese, una festa C'è una bandiera gialla, hai spesso? Non, ah, non lo so forse. <ride> Sto andando lento Il negozio che si chiama store, che in inglese è negozio Where are you come from? Costa l'ha capita. Ma la, la, la, la. la ringrazio sì. per avermi dato dell'ignorante, poi che store era negozio in inglese ci arrivavo. Per l'audience, eh, tutti sanno l'inglese. Ma stanno aspettando tutti solo me? Eh. eh sì, tecnicamente sì. Okay. Vabbè, si. Si spicci, ingegnere, che domanda a casa. Mo a parte i scherzi, noi ci siamo scherzato su, ma. C'è qualcosa che... che non va. No, no, no. Oh, guarda che non cosa, Sì, sì, c'è qualcosa che non va perché è impossibile. Mamma oh, cambia troppo. Sì, non... Beh, ripetiamo, l'ingegnere ha vinto a Miami, cioè rivediamo, ecco. Esatto, poi l'altra gara è normale e poi <ride> sto sdificino. Sì, sì. Oh, c'è il rinnovo contrattuale. Rinnovare con... Ma mica lo possiamo cambiare scudere adesso, dai. Tocchate se ce lo rinnovano loro comunque, perché questo... Dice? Vabbè, rinnoviamo l'occurrente team, Io, tu io che faccio il riavvio trattivo con il team attuale, dai. Ok, pure io ne ho il negozio ultimo attuale Ho oh, sempre... vinto una gara, cazzo dove... Allora, posso fare a... alto rischio? No, non hanno accettato Strano Ma non posso andare avanti, scusa Devo per forza scegliere una cosa <ride> È bello che io devo aspettare te. Che ma sono costretto a cambiare team adesso? Ma come funziona questa cosa? <ride> forse era meglio non fare alto rischio Aspetta, allora, lo facciamo così eh, Alto F4 <ride> no, Però medio rischio è giusto sì, medio rischio. Ah, ok, medio rischio. accettato? No, ma no. No, t'hanno rifiutato? Sì. Scusa, fai al al pin. Eh no, così vieni da me, e io poi me ne vado. E tu vai in Alphadauri. E vado in Alphadauri. <ride> basso rischio, dai. Basso rischio. <ride> ma Hanno rifiutato. <ride> Aspetta, adesso riprovo col basso rischio, facciamo di nuovo al TF4. Ok, basso rischio. Basso rischio, ingegnere. Vada. Tu sicuro? Sì, sì. Ma non rifiutano. Non mi voglio no. non mi voglio. Eh, vada in una più bassa, ingegnere. Alfa Romeo, bravo. Alfa Romeo, Alfa Romeo. Alfa Romeo. Che è da poco, eh, ingegnere. Sì, sì, striscio a terra. Ok, sono in Alfa okay. Romeo. Bene. Sono un alfista. <ride> Arna! E sei subito alfista! Di Sono alfa. Direi di sua spontanea volontà, credo. <ride> il... Allora tocca a me, capire. Se hanno rifiutato la lei che ha vinto, scusi. Ah, allora, vogliono parlare. Io vado subito col rischio basso per evitare. Vado, è eh, rischio basso, è il rischio Vai, basso. Ma è un basso no, rischio. No. Sicuramente mi accettano perché il rischio basso. Ma perché te ne città a me? No, <ride> <ride> è, è stato quasi più entusiasmante la parte del rinnovo contrattuale che la gara praticamente. Sì. Vabbè, ingegnere, stavolta è tutto davvero. Eh. Ci vediamo alla prossima. Alla prossima.